Buonasera a tutti gli amici di Sottosopra, benvenuti a questo appuntamento che si vuole occupare di un tema di grande attualità, ovvero il contrasto tra la Russia e gli USA, l'Occidente, l'Unione Europea, a proposito dell'Ucraina e come credo vedremo a proposito di molto altro. Eh, ne parliamo stasera, io sono Fulvio Scaglione, ne parliamo con eh, Marco Bordoni che è un grande conoscitore della Russia ed è anche il fondatore e il curatore del canale telegram la mia russia grazie marco per essere qua con noi grazie Steph, Uli, per l'invito ecco eh, andiamo come si dice subito in media stress o per meglio dire togliamoci subito eh, una grana eh, si è tanto parlato nelle ultime settimane della famosa invasione russa dell'ucraina tu che cosa ne dici ci sarà non ci sarà è una bufala, è un argomento di propaganda, è una possibilità remota ma concreta. Ecco, come la vedi tu? Eh, beh, allora, dunque, diciamo subito questo, che come, come diceva il, il fisico famoso, le previsioni sono sempre difficili, soprattutto quelle sul futuro. Eh, quindi diciamo, ovviamente eh, ci muoviamo in una situazione di ipotesi che noi facciamo e eh, bisogna anche dire che effettivamente negli ultimi, nelle ultime settimane si è avuti, tutti abbiamo avuto una percezione di uno, di uno slittamento del livello di tensione che già prima era molto alto, ma insomma i toni si sono, si sono accesi. Eh, sono diventati più fermi da parte russa, lo schema anche di approccio è leggermente cambiato rispetto ai mesi precedenti, quindi, diciamo, abbiamo tutti notato che c'è stato qualcosa che è cambiato. Eh, detto tutto questo, ehm, come giustamente tu hai detto nel tuo, nel tuo ultimo pezzo che è uscito pochi giorni fa sull'IMES, sulla questione ucraina, ehm, eh, diciamo, la Russia, eh, diciamo. Parzialmente l'Ucraina in, in, in base alla Già, nel senso che eh, tutti sappiamo che nel 2014 c'è stato eh, un, gli eventi che conosciamo nel, nel sud-est dell'Ucraina, e credo che non sia un, un, un, eh, un mistero per nessuno il fatto che il, la ribellione del sud-est ucraina abbia avuto un. un, un Sostegno effettivo anche a livello di pianificazione da parte della Russia, perché al di là del mito dei trattoristi che eh, smontano i, i carri della seconda guerra mondiale dal piedistallo e, e sconfiggono un esercito, insomma, queste cose poi nella realtà raramente succedono. Quindi, quindi diciamo che. E' poi poco interessante determinare che tipo di intervento russo ci sia stato, io personalmente credo che non ci sia stato un intervento diretto particolarmente pervasivo, ma sicuramente a livello di supporto logistico, pianificazione, intelligence, insomma, diciamo, lì la Russia c'era. Cosa è successo nel sud-est Ucraina? È successo quattro anni fa che ehm, il... il le proteste contro la svolta filo che si era nel frattempo consumata a Kiev, e hanno provocato eh, diciamo una soluzione di continuità rispetto alla attualità ucraina e eh, dopo una serie di combattimenti che hanno precipitato tutto il sud-est del paese nel caos a, eh, soprattutto a causa della decisione poi del governo ucraino di stroncare militarmente questo tipo di proteste, e, mh, si sono costituite queste due entità statali. Ora, direi che un, una cosa che abbiamo visto è che quando un, un pezzo di quel paese sprofonda nella guerra, eh, capitano eh, delle cose atroci. Eh, per un certo periodo di tempo eh, qualsiasi, qualsiasi mh, personaggio criminale o un po' post spostato avesse intenzione di autonominarsi signore della guerra o punitore o qualsiasi cosa ha potuto fare il bel e cattivo tempo sulla popolazione civile ci sono stati migliaia di morti soprattutto fra i civili eh, diverse centinaia di migliaia di profughi ecco eh, la domanda è eh, Crediamo veramente che la Russia abbia intenzione di vedere questo scenario ripetersi eh, su scala dieci volte più vasta eh, in, in un paese che comunque è, le è contiguo, è suo vicino, e eh, quindi sostanzialmente eh, di trovarsi nel caso prospettato nelle varie, nelle varie ricostruzioni fantasiose. Eh, che si leggono su alcuni siti, anche accreditati, eh, la Russia dovesse decidere di accollarsi poi la metà di questo di questo buco nero che si spalancherebbe in caso dell'apertura dell'ostilità. Noi crediamo veramente che la Russia abbia intenzione e volontà di avere vice al porte di caso una situazione di questo genere, eh, Soprattutto dopo che la costruzione di questa statualità a Donetsk e Lugansk si è dimostrata estremamente penosa, con una serie di false partenze, eh, strutture di sicurezza incredibilmente vulnerabili, che poi sono state bucate diverse volte, vertici decapitati ripetutamente dai servizi ucraini, eh, difficoltà a fornire un'assistenza eh, anche minima sociale alla popolazione, ehm, ulteriori difficoltà a creare un minimo di strutture, non dico vitali, ma comunque capaci di fornire l'apparenza di una statualità. Dall'altra parte noi abbiamo invece il, il grosso del paese che è rimasto sul groppone diciamo, degli alleati occidentali, i quali a loro volta hanno avuto delle belle gatte da pelare, perché quello che stiamo dicendo adesso dell'altro 93% dell'Ucraina che non ha fatto questa fine, e, insomma diciamo… Noi ne abbiamo dai nostri resoconti giornalistici una, salvo rarissime eccezioni, una immagine irenica e assolutamente sublimata, ma insomma in realtà sappiamo bene poi io e te che quella che è la realtà quotidiana è una realtà di grande pena, di difficoltà economiche, di eh, continua guerra al vertice delle istituzioni, eh, di una serie di soggetti extra istituzionali che continuano continuamente ad ingerirsi delle limitazioni enormi in politica estera derivante dai debiti che si sono fatti, dagli obblighi che ci sono nei confronti degli alleati e tutto il resto e quindi diciamo anche sotto questo punto, profilo il nation building come si dice a Kiev è quasi altrettanto penoso che a Donetsk e Lugansk. Ci resta fuori la Crimea che in sostanza sulla quale i russi hanno convogliato un fiume di soldi, ma un fiume di soldi che poi alla fine, è gestito da quelle strutture che già precedentemente anche in Crimea avevano il, po il potere e, e, e, e che rappresentano sostanzialmente diciamo non certo una vetrina di amministrazione specchiata e trasparente. Ecco. Quindi eh, la voglia secondo me della Russia di creare una catastrofe umanitaria alle porte di casa come sicuramente sarebbe una guerra in grande stile non c'è. Poi, e questo diciamo è solo uno dei tanti argomenti che si possono spendere eh, a, a favore dell'idea che secondo me quel film che viene normalmente proiettato con la mappa dell'Ucraina, con le freccione come durante, durante la seconda guerra mondiale, non so, secondo me certa gente ha visto troppi, ha eh, studiato da bambino troppi, troppi libri su, su, sul eh, su, sull'operazione piccolo Saturno questa roba qua insomma ecco, passato, è passato un po' di tempo e, e la, la, la, la politica la politica contemporanea è, è diversa rispetto a quella di una volta, questo non significa che la Russia non abbia strumenti se decide di eh, come dire eh, come, come annuncia di voler fare se decide che il, il negoziato che si è aperto adesso con, con la controparte statunitense non la soddisfa più, i risultati sono, sono insoddisfacenti e quindi decide di mettersi in sicurezza da sole unilateralmente. Tu che dici? Io mi sono molto sbilanciato quando mi è capitato nel dire che questa, tutto questo discorso sull'invasione era un una grande sciocchezza, tanto che adesso mi domando se domani questi si sparano un colpo di fucile, io sono quello che ha portato la più grande dose di sfortuna del, de, eh, dell'universo mondo nel, nel cuore dell'Europa. Ma scherzi a parte, io vorrei sottolineare anche un altro aspetto. Intanto voglio dire, tu condivido tutto quello che hai detto, qui si parla di invasione appunto come nei fumetti, ma l'Ucraina è grande due volte l'Italia, ha 45 milioni di abitanti. Ormai ha un esercito che probabilmente in uno scontro frontale sarebbe sconfitto, ma che sarebbe capace di infliggere comunque delle difficoltà e delle perdite. Eh, ha delle milizie di estrema destra indegne ma molto combattive. Eh, calcoliamo anche il fatto che non è che in Russia ci sia un entusiasmo popolare per un'avventura militare. Eh. I sondaggi ci dicono che i russi sono più che tiepidi rispetto a questa cosa qua, e nel momento in cui dovessero tornare verso Mosca le bare dei ragazzi russi che cadrebbero sul terreno, eh, siccome l'aria non è proprio in Russia quella di una grande soddisfazione per il periodo che si attraversa, secondo me il Cremlino avrebbe anche dei grossi problemi interni. E poi comunque voglio dire, è possibile che si facciano tutti questi discorsi, gli editoriali, le cose, gli allarmi, perché ci sono i soldati a 300 km dal confine ucraino, i soldati russi in Russia a 300 km dal confine ucraino e non si pensi minimamente ai bombardieri strategici russi che pattugliano i cieli della Bielorussia e che potrebbero arrivare a Kiev, dico in un'ipotesi fantascientifica, in pochissimi minuti, cioè... Tutte le guerre contemporanee vengono combattute dall'aria, nessuno mette più i cosiddetti stivali sul terreno, ma insomma tutto questo secondo me fa parte del fatto che eh, ormai più la spari grossa e più fai click e più qualcuno ti legge. ecco. Eh, io quindi non credo alla prospettiva dell'invasione, in questo caso mi trovo concorde con te, a questo punto eh, però sorge come si dice spontanea un'altra una, un domanda e cioè ok, niente invasione, proposte russe alla Nato, che sostanzialmente sono eh, non vi allargate più verso est, l'ha ribadito eh, oggi anche Putin. Naturalmente, dice Putin, e questo è scritto: è: si possono, ognuno può manovrare le proprie truppe nel proprio territorio, che significa che le truppe della Nato non dovrebbero arrivare in Ucraina mentre quelle russe possono fare per quello che vogliono fino al confine. Insomma, questo era per dire che anche Lukianov, che è un osservatore eh, piuttosto acuto della politica estera russa, eh, di cui ho pubblicato un articolo su Lettera da Mosca, e che è anche piuttosto ben inserito eh, nei gangli del, del, del potere reale russo, sospetta che questa sia una proposta fatta per, già in partenza per ricevere un no. Allora, se la proposta del Cremlino riceve il no degli USA, della Nato, eccetera, eccetera, che cosa può succedere secondo te? Soprattutto la Russia che cosa può fare se non fa l'invasione e si piglia questo no sul naso? Mm. Allora, ehm, diciamo così, pr prima di tutto, la, la Russia ha un esercito che se non sbaglio di uomini sotto le armi sono circa una milionata, eh, ehm, il 90% della popolazione sta nella parte europea del paese, nella parte europea del paese eh, ci sono diciamo, quelli che attualmente sono gli, sono gli avversari più seri del paese, quelli più minacciosi, attualmente e anche storicamente, fra parentesi, e, mh, la capitale è a 500 km dal confine ora, io mi stupisco che ce ne abbia solo 100.000 a ridosso del confine <ride> dove li dovrebbe tenere? li dovrebbe tenere, non so, Jacuzia, li dovrebbe tenere, non so a vigilare le, la, la taiga fra Omsk e Nobosibirsk no, Oms non, non lo so Cioè quindi, diciamo eh, io sono d'accordo che nell'immediato, nell'analisi della de, de de, de tipologia di crisi, la componente propagandistica è preponderante. Eh, è anche vero che eh, da parte russa c'è la volontà di eh, cambiare passo, cambiare passo perché evidentemente i vertici russi non sono soddisfatti di come sono andate le cose negli ultimi sette anni. Noi abbiamo avuto sette anni durante i quali la Russia è stata straordinariamente passiva sotto il profilo della gestione del problema ucraino. Nel senso che di fatto l'atteggiamento la, eh, la, eh, attivo eh, de, de, dell'esercito ucraino in Donbass che non ha disdegnato anche di fare qualche tentativo di rosicchiare qualche area controllata dalle milizie eh, che ha ultimamente eh, utilizzato i droni turchi, a quanto pare poi ha smentito. Si parla anche dell'utilizzo di questi sistemi anticarro statunitensi. Ora è chiaro che la situazione sta evolvendo in una direzione che non è particolarmente favorevole alle milizie del Donbass per come sono state organizzate. L'esercito ucraino sta migliorando, sta aumentando in livello, in, in preparazione e crea quindi un, un, un dispendio sempre maggiore, infligge un dispendio sempre maggiore ai propri avversari. Questo da un lato, quindi eh, evidentemente la Russia ha, eh, che ha segnato sicuramente una, un risultato diplomatico con gli accordi di Minsk ha paura che con il passare del tempo questo risultato in, diplomatico in pallidischi. Poi c'è da considerare il fatto che in questa speciale contingenza la Russia percepisce i propri interlocutori come gli Stati Uniti, evidentemente anche se vogliono cercare di ignorarla devono sempre più prendere in considerazione la sfida della Cina, i paesi europei attraversano una grave crisi organizzativa e istituzionale, e inoltre Putin si avvia nella eh, seconda metà del suo quarto mandato, seconda metà che finirà eh, ormai, ormai non, non gli resta più tantissimo, gli restano due o tre anni. Eh, è chiaro che eh, il problema che prenderanno gli eventi sotto questo profilo. Quindi io credo che sia autentica la volontà di ehm, farsi, farsi ascoltare e eventuale esasperazione che ne deriverebbe ove questo ascolto non avvenisse. Cosa può fare la Russia? Ma eh, in realtà le iniziative che può prendere sono tante. Prima di tutto, come tu giustamente dicevi, Osservo 100 km, Largo 200, e, e, e, e, e con 3 milioni di persone che ci abitano sopra, quindi diciamo non è nulla di paragonabile all'Ucraina. Ma in ogni caso, quello che ha fatto la Russia in Georgia è stata un'operazione di eh, come dire, neutralizzazione delle forze armate georgiane e basta. Eh, quindi io ritengo che il giorno in cui ci dovesse essere una crisi, o perché l'Ucraina, ritenendo di avere una copertura, dovesse cercare di entrare nel Donbass, o perché eh, viceversa eh, la Russia eh, decidesse di prendere l'iniziativa, questa crisi potrebbe benissimo essere ridotta a un'operazione intesa a diminuire il potenziale bellico offensivo dell'Ucraina e stop. Questo diciamo, è uno scenario che mi sembrerebbe probabile anche perché l'effetto sarebbe immediatamente fare capire ai paesi membri della Nato che far entrare l'Ucraina all'interno della Nato significa far entrare un paese che ha un rapporto di belligeranza aperto e diretto con la Russia e quindi significa esporre l'intera alleanza a un eh, rischio reale di applicazione dell'articolo 5 sulla mutua difesa. Quindi diciamo questa è un'ipotesi. Un'altra ipotesi, visto che spesso si parla di soluzioni tecnico-militari, eh, ricordiamo che attualmente eh, la, gli Stati Uniti sono usciti dal, dal trattato sullo schieramento delle armi intermedie. Ehm, Tuttavia la Russia ha dichiarato una moratoria unilaterale sullo schieramento delle armi intermedie in Europa. È vero che ci sono dei complessi missilistici a Kaliningrad che secondo gli analisti della Nato, che non so ovviamente se è vero, non sa nessuno, supera il, il, i limiti delle, delle, delle armi intermedie imposte dal trattato, ma è, è chiaro che la Russia potrebbe diciamo, eh, dichiarare decaduta questa moratoria, che peraltro non è mai stata accettata dalla Nato, da parte sua e quindi schierare eh, dei, delle, delle, dei, dei missili a raggio intermedio nelle proprie regioni occidentali o addirittura in Bielorussia. E, mh, poi c'è il capitolo delle armi ipersoniche. Eh, le armi ipersoniche sono una grande incognita. Eh, ovviamente lo schieramento di questo tipo di armi eh, e anche lo schieramento dei missili a raggio intermedio o, significa accorciare la miccia di un eventuale eh, conflitto che può scoppiare anche non voluto e quindi la responsabilità di una decisione di questo genere la Russia potrebbe cercare di addossarla eh, nei confronti delle controparti occidentali nel caso eh, andasse incontro a un rifiuto. Queste diciamo, sono le prime tre idee che mi vengono in mente. C'è in questo... diciamo... Una sorta adesso definirlo convitato di pietra è un po' tanto, però in questo momento eh, il, eh, è chiaro che il, il dialogo, su, o il non dialogo, comunque passa un po' sopra la testa dell'Ucraina, no? Eh, è un po' come se gli Stati Uniti avessero detto: Ok, adesso, adesso ci pensiamo noi, no? Com Come dice Paolo Conte nella sua canzone, Descansa tenigno. Che, che adesso intervengono quelli grossi. Eh, io, se penso all'Ucraina eh, e al, ai discorsi sull'invasione, penso che in realtà eh, in Ucraina la Russia i suoi obiettivi li ha già praticamente raggiunti tutti, perché... Secondo me l'incubo del Cremlino non era l'Ucraina in sé per sé, al di là di tutti questi discorsi che si fanno sul, sul de comune destino storico e tutte queste robe qua, no? però sostanzialmente nel 2014 Putin voleva evitare di ritrovarsi le, le cannoniere americane a Sebastopoli e, come pure dice adesso, i missili appunto nel Donbass. Cioè, il, il, con una pressione militare a quel punto eh, totalmente insostenibile. Onestamente, con tutti i discorsi filosofici, culturali, storici che si fanno a Mosca, non penso, penso che fosse quello il suo cruccio principale. Non tanto la, la Russia e Viana e l'eredità, il principe Vladimir, sì, tutto bello, ma insomma. E le le porte aeree americane a Sebastopoli, secondo me, gli facevano più paura. Questo, riprendendo la Crimea e sollevando il Donbass, questi due incubi sono stati provvisoriamente, eh, provvisoriamente respinti. E Nello stesso tempo, eh, l'Ucraina, con questa storia del, del 2014, ci ha rimesso il controllo del 7% del territorio, e pensando al Donbass, regione mineraria, industriale, eccetera, eccetera, anche il controllo di una regione che prima procacciava il 20% del PIL e il 25% delle esportazioni. E non a caso oggi l'Ucraina se la batte con la Moldavia per il titolo di paese più povero d'Europa e di paese che in questo momento, secondo me, ha due prospettive per quanto possano non piacere a Kiev. Una è farsi mantenere di fatto dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, spendendo sempre di più in difesa, eccetera, eccetera, eccetera. E l'altro è trovare una qualche forma di convivenza con la Russia. Perché io ho letto una, un dato della Banca Centrale d'Ucraina che diceva che oggi le aziende ucraine hanno un miliardo e 300 milioni di esposizione con debitoria, con eh, aziende o istituzioni russe, cioè le, le, le, il, il cordone umbilicale economico tra Russia e Ucraina è sempre stato ed è tuttora, persino adesso, molto forte. Quindi mi sembra che sostanzialmente Putin ha zoppato l'Ucraina, la resa Assai poco appetibile all'unione europea che infatti non è che faccia tutti questi grandi sforzi per tirarsi dentro l'ucraina e quindi gli resta come era già nel 2014 la questione della nato alla fine secondo me putin parla gli usa perché sa che gli usa sono l'azionista di maggioranza della nato allora io non so se questo, questo mio coso, specie di discorso alla nazione ha un qualche senso. Però eh, volevo eh, parlare con te di questo fatto, ma qual è il, la prospettiva dell'Ucraina, secondo te? Sia interna, sia, sia estera, ecco. Allora, io concordo con te, chiaramente. Cioè, nel senso che, secondo me, basta brutalmente guardare una mappa per rendersi conto del fatto che eh, l'Ucraina è circondata almeno da tre parti su quattro, poi se consideriamo anche la transnistria, possiamo dire anche da tre parti e mezzo, su quattro dalla Russia e eh, è difficile eh, per, per questo e per tutte le altre ragioni storiche, eccetera, eccetera che non è qua il caso di, di ignorare, è difficile pensare che un paese che stenta così tanto a trovare una propria dimensione, perché diciamo che l'Ucraina è una storia di insuccesso in generale, cioè eh, rispetto a quando eh, è collassata l'Unione Sovietica, eh, quasi tutti i parametri eh, del paese eh, hanno conosciuto una drastica riduzione, e non solo negli ultimi anni a causa, a causa de della crisi con la Russia. Quindi, diciamo... È ovvio che un paese del genere ha bisogno di aiuto da qualsiasi parte, da Est e da Ovest, in generale per restare in piedi. La, la, la maledizione di questo paese è che Est e Ovest, invece di aiutarlo, eh, hanno, hanno, lo hanno scelto come campo di contesa. Eh, detto questo, però, eh, il, il punto è che se l'esito razionale sarebbe quello, cioè trovare una soluzione sul tipo di quella georgiana, dove eh, le, le, forze, le forze attualmente al governo, pur mantenendo come dire, un, una postura formalmente ostile nei confronti della Russia, hanno avviato un disgelo che è a un buonissimo punto e, e che sta rilanciando i rapporti economici del paese con la Russia. E quello sarebbe l'esito ragionevole. Il problema sulla strada di questo esito è che sono due, secondo me. Il primo è che attualmente la popolazione ucraina è ideologicamente molto polarizzata. Non stiamo parlando di regioni in cui il parere dell'uomo della strada abbia questa grandissima importanza, ammesso che ce l'abbia le nostre latitudini, ma comunque diciamo, non si può da un giorno all'altro eh, sbaraccare tutta questa, quest, quest, questa come dire, polverone che si è sollevato e dire scusate abbiamo scherzato, soprattutto ai genitori di quelli che poi sono tornati a casa nei sacchi. E soprattutto a causa di questo incredibile odio che si è eh, montato e che si è alimentato e che attualmente purtroppo cammina da solo. E questo diciamo da un lato. Dall'altro, eh, il fatto che l'Ucraina sia una specie di enorme piattaforma imbottita di tritolo e lanciata contro la Russia eh, conviene. Con conviene eh, tanti e a tutti gli avversari della Russia e, e quindi diciamo il problema è trovare un'equazione che possa portare l'Ucraina diciamo a, come, come prima cosa ad avere un livello di autonomia sufficiente eh, per eh, identificare chiaramente i propri interessi nazionali e per eh, e per muoversi in questa direzione adesso io forse dirò una cosa particolarmente sgradevole ma eh, una possibile strada in questa direzione potrebbe essere l'affermazione all'interno dell'Ucraina di una sorta di regime, non saprei neanche come dirlo, insomma, di democrazia protetta, chiamiamola, ecco, per usare un eufemismo, che effettivamente è in via di formazione, nel senso che poi Zelensky <coughs> Eh, dopo aver dopo avere iniziato, ci ha preso gusto eh, utilizzando la procura che in Ucraina è, è, con le, è controllata da, da, dal Parlamento contro Mietteciuk che era il, diciamo, il referente di Putin nel paese e quello va bene. Adesso ci sta prendendo gusto, eh, si è mh, ha inquisito Poroshenko, che all'estero oggi non è andato, c'è cioè il primo processo grottesco per tradimento nei confronti di Poroshenko, perché avrebbe comprato il carbone dai separatisti del Donbass, Poroshenko è pur sempre il rappresentante, il capo del, diciamo, dell'opposizione nazionalista, ecco. E ha in corso una guerra Zelensky contro la Corte Costituzionale ehm, in cui sta giocando sporco e ehm, all'interno del Parlamento eh, tutti i personaggi che potevano vagamente fargli ombra eh, o che hanno avuto la colpa anche solo per 15 giorni di superarlo nei sondaggi di opinione sono stati destituiti e marginalizzati. E se Zelensky, diciamo, a dispetto delle proprie origini di dilettante di, di della politica, affermasse nel giro di qualche anno una sorta di regime, forse questo potrebbe dargli un controllo sulla struttura dello Stato sufficiente per consentirgli anche un minimo di autonomia nel gestire questi soggetti, le varie bande paramilitari di estrema destra e tutto il resto allo stato sono loro che eh, continuano ad avere una importante ipoteca sulla politica del paese. Però qua, nel senso, bisogna cercare di immaginare qualche se, se il compito è, cerchiamo di immaginare una soluzione che dia tutto questo un senso, secondo me l'uomo forte in Ucraina potrebbe essere una soluzione ipoteticamente ipoteticamente percorribile, ma glielo permetteranno, secondo te? Non lo so, a me pare abbastanza evidente che lui ci stia provando, perché tu hai citato appunto di fatto, eh, per via giudiziaria, sta eliminando qualunque partito di opposizione, no? Perché prima Medv sì era referente di Putin. Eh, Putin era andato al battesimo, non mi ricordo più, del matrimonio di qualcuno dei suoi parenti, però era comunque uno che era il segretario del primo partito di opposizione che aveva il 12% dei voti. Cioè, dico quel 12% lì, Putin o non Putin, c'è. Ed è stato decapitato. Adesso tocca a Poroshenko, no? E quindi cioè, non è male, no? Perché tu in nome del, dell'emergenza. Eh, nazionale, delle, in nome di Putin, diciamo così, de, de, agiti lo spauracchio di Putin, fai fuori l'opposizione, fai fuori i magistrati remittenti, fai fuori i giornali che, no, che, non, eh, che non sono, come dire, allineati, e, diciamo dolce la vita, come si dice, no? nel senso che non è che poi anche di questa famosa democrazia Resti poi, poi tantissimo. L'ultima decisione che ha preso è che dei, dei, dei temi di politica estera possono parlare solo in tre, e cioè lui, il primo ministro e il ministro degli esteri. Quindi, cioè, addirittura adesso siamo come Cronos no? che, che mangia i suoi figli. Vedremo. Io credo che, che quello che tu preconizzi, o in un certo senso, auspichi che non sia così lontano ecco, eh, in Ucraina. Eh, D'altra parte, qui, eh, insomma, questo è quello che succede regolarmente: no? cioè, se una cosa la fanno i nostri, va, i nostri amici va bene, se la fanno i nostri nemici va male, la stessa identica cosa. Quindi, eh, se eh, uno caccia il presidente legittimamente eletto ed è un nostro amico, allora è Euromaidan la rivoluzione, se no è un golpe. Se le cose che fa eh, Zelensky le facesse eh, o le fa, peraltro, Lukashenko, no, è un, insomma, questo è, una vecchia, è una vecchia, un vecchio rituale della, eh, della politica internazionale. Però eh, io credo che il, le, la questione sia proprio... Cioè quando tu dicevi che l'Ucraina è un esperimento di insuccesso è lì da vedere insomma e certo naturalmente a questo ha molto contribuito le azioni della Russia in Crimea e nel Donbass eh, perché hanno veramente azzoppato e in qualche modo hanno, hanno costretto l'Ucraina a trasformarsi in un, in un paese che, che ha bisogno di assistenza. Come dicevi tu, est e ovest come è successo anche altrove, anche in Siria, hanno deciso di menarsi eh, usando gli ucraini e usando eh, il territorio, territorio dell'Ucraina. Io però vorrei fare un passo indietro su, su questa questione, per una, forse una questione un po' più sottile, ma che ho trovato abbastanza interessante, che tu stesso sottolineavi. Eh, cioè, Io ho avuto modo in, nel recente passato di incontrare i due viceministri degli esteri che sono Russi, che sono Ripkov e Grusko e tutt'e e due eh, mi sono sembrate due persone appunto di solida formazione diplomatica, non due teste calde, eccetera, però in questi, negli scorsi giorni, nelle scorse settimane li abbiamo visti scatenati, cioè menavano fendenti a destra e a destra manca, mentre invece abbiamo visto piuttosto silenzioso quello che in realtà sarebbe l'uomo forte della diplomazia russa, e cioè il ministro Sergei Lavrov, che poi se n'è uscito, diciamo, come dire, nell'extra time nei tempi di supplementari, invitando il segretario generale della Nato Stoltenberg a dimettersi, perché è incapace di fare il suo lavoro, no? Che non è proprio il massimo della diplomazia, ma se non altro, è un concetto chiaro. Insomma, adesso scherzi a parte, volevo dire, ma secondo te c'è? collegato al discorso che, che facevi tu e che abbiamo comunque notato tutti cioè che la postura della russia è cambiata negli ultimi tempi no? è proprio decisamente cambiata ecco c'è anche qualche secondo te qualche rimescolamento al vertice o è cioè che semplicemente magari lavrov si tiene di riserva perché quando poi bisognerà trattare qualcuno che non ha mandato che non ha distribuito schiaffoni ci deve essere come la vedi eh, Dell'uscita di scena della Cross si parla da, da diverso tempo. Io devo dire onestamente: mh, non lo vedo particolarmente stanco, affaticato, rinunciatario, eccetera, eccetera. Già lui aveva fatto parte del, del gruppo dei capilista che Russo Unita aveva mandato alle elezioni per cui si era preconizzato una sua pension, un suo pensionamento parlamentare. Insomma. Mm, non lo so a me onestamente tutta questa storia eh, questo emergere di seconda fila eh, Ryabkov era diciamo già ormai, ormai da diversi anni sta, sta rivestendo un ruolo importante perché è quello che si occupa dei, dei negoziati sulla parità strategica che è un capitolo che ovviamente a Putin interessa tanto e, mm, quindi diciamo in realtà non è propriamente una seconda linea e, mm, Tuttavia, eh, come dire, io ho l'impressione che l'iniziativa di questa cosa venga essenzialmente da Putin. Allora, se l'iniziativa di questa cosa viene essenzialmente da Putin, può essere che il fare entrare in gioco, almeno in questa fase preliminare, una serie di altre figure serva a rafforzare l'idea che si fa sul serio, cioè che, si è, che, che, che, questi, che i lamenti di questa volta sono diversi dai lamenti delle altre volte, perché poi in realtà... Diciamo così, la Russia ormai sono tanti anni che continua eh, a, a inviare messaggi, alla, a dare dei segni di esasperazione, a dire bisogna fare qualcosa se no, statemi a sentire se no. E tutto questo poi in realtà non è che abbia prodotto troppa sensazione dall'altra parte, a parte il fatto che... Che poi questi toni un po' accesi vengono eh, puntualmente eh, strumentalizzati dagli interlocutori e, e dai propagandisti dell'avversario che, eh, come dire, li fanno passare come delle manifestazioni di aggressività. No? Quindi eh, l'idea è che il messaggio che si voglia dare è: guardate che questa volta. Eh, abbiamo, facciamo sul serio, vedete che eh, parlano anche delle persone diverse che voi magari fino adesso non avete conosciuto fino in fondo eh, e, quindi, e quindi prendeteci sul serio eh, il punto è che eh, qual è il rischio di tutta questa vicenda? che quando tu hai un approccio di questo genere bisogna che poi se dall'altra parte ti mandano a spendere cosa che è più che probabile allora qualcosa di serio lo fai e questo qualcosa di serio, ripeto, secondo me non sarà eh, la soluzione bellica, non, intendo non sarà la soluzione bellica intesa appunto come dicevi giustamente tu, scarponi sul terreno, però potrebbe essere, potrebbe essere una soluzione bellica di altro tipo, meno estesa, eh, come dicevo prima, eh, ricordiamoci che la distanza fra una unità militare russa e un'unità militare dell'esercito di Donetsk è una mano di vernice, insomma. Ecco, quindi eh, i margini per rinforzare le forze armate delle repubbliche separatiste ci sono sicuramente. Cioè, io non vedo la Russia come. Totalmente, totalmente priva di armi che non siano quelle dello scontro militare aperto e, e, e totale. Ecco. Però è vero che dopo aver mandato dei segnali di disagio lungamente ed essere stati ignorati, dopo averli adesso riproposti in maniera ancora più perentoria e con delle voci nuove, se anche questa volta, dopo non fai niente, potresti consumare in maniera seria la tua, la tua credibilità, la credibilità delle tue minacce, che certo, diciamo, non si può certo dire che Putin sia uno che non abbia dato prova anche di poter prendere un'iniziativa, ecco, però è anche vero che dal 2014 adesso sono passati tutti sette anni otto anzi e che quindi e che quindi si potrebbe anche credere ma questi abbaiano ma poi morderanno e, e, e viceversa c'è anche un, di, un un problema diciamo di principio no perché la risposta canonica eh, della nato in generale delle de, de, de, de istituzioni occidentali è non si può impedire ai popoli di decidere eh, spontaneamente, democraticamente eh, di del loro futuro nel caso di decidere di entrare nella Nato, per dire o di entrare nell'Unione Europea. E non dimentichiamo che l'Ucraina, nel 2019, ha messo l'ingresso nella Nato e l'ingresso nella UE nella Costituzione, cioè, quindi non sono un, un desiderio, sono un obbligo costituzionale. Ora. Eh, è, è un problema onestamente è un problema perché, mh, perché è, un, è, un, è una questione anche che ha vista da, da Ovest una sua eh, legittimità ecco. e quindi è, è un po' difficile eh, conciliare queste due esigenze no? perché eh, la Russia eh, dal suo lato giustamente dice ma se voi mettete i missili lì io sono completamente in difesa, no? non ho più tempo neanche di organizzare una minima reazione nel caso succedesse il patatrac. Quindi, mi, mi sembra che siano veramente, mh, come dire, anche e non da oggi, eh, anche due mondi che ormai tendono a viaggiare su delle con tutte le, le ipocrisie da un lato e dall'altro, però che viaggiano su due. Mh, interpretazioni della realtà quasi quasi divergenti insomma al di là della, della politica delle decisioni di politica politicata mi sembra che proprio ci siano due, due visioni che si stanno eh, progressivamente progressivamente allontanando ecco e in questo quadro eh, mi sembra che sia eh, Credo valga la pena di spendere due parole sul ruolo o il non ruolo dell'Unione Europea, no? perché io ricordo la frase di Lavrov che disse, il ministro Lavrov disse qualche tempo fa, con l'Unione Europea è finita, non ci si può parlare, sono sostanzialmente dei pagliacci de, e quindi… E, ed è veramente finita, perché… Eh, L'Unione Europea ha chiesto di in qualche modo essere coinvolta nella questione e da Mosca gli hanno proprio detto ma chi sei, che cosa vuoi, cioè, noi parliamo con gli, con gli Stati Uniti e, e questo secondo me apre a sua volta col cambiamento di governo in Germania tutto un'altra eh, un un partita, no? c'è anche una partita con l'europa dentro questa partita diciamo globale più ampia cosa ne pensi ah, io sono, sono assolutamente d'accordo il, eh, diciamo, il problema eh, in realtà è che eh, lo, lo vedrei da due punti di vista diciamo dal punto di vista russo e dal punto di vista eh, diciamo, nostro di commentatori italiani no? Allora, eh, vediamo dal punto di vista russo. Eh, L'Unione Europea è partner commerciale, referente, diciamo, ideologico, nel senso che poi eh, rappresenta una, una comunità che eh, raduna la maggior parte dei paesi di un continente di cui la Russia si sente parte e fa parte. No? Quindi diciamo, eh, da, da questo punto di vista, anche per ragioni storiche, per tutto il resto i paesi dell'Europa occidentale sono per la Russia un interlocutore imprescindibile ancora nonostante le difficoltà nonostante cioè, quindi c'è una ragione economica e una ragione culturale e di retaggio storico a dispetto di questo eh, la Russia vede mh, e, e di fatto è così cioè vede eh, che la struttura dell'Unione Europea funziona eh, da un lato, ho tenuto conto del fatto che eh, non vi è una vera e propria responsabilità delle, del governo o delle strutture di paragoverno dell'Unione Europea nei confronti delle popolazioni, perché diciamo non è che stiamo parlando di uno Stato. Eh, per cui a un certo punto poi attraverso le elezioni il governo deve rendere conto a un Parlamento e questo Parlamento se il governo compie una qualche eh, iniziativa particolarmente intempestiva eh, può venire sfiduciato o punito, dall'altro lato lo stesso Parlamento che è di nome un Parlamento ma di fatto diciamo un organismo che ha una funzione che non è assimilabile a quella di un Parlamento in una, in una democrazia nazionale, eh, lo stesso Parlamento è deresponsabilizzato, quindi sostanzialmente questi, questi, questi organismi, essendo, eh, non, essendo slegati dal rendere conto effettivamente a qualcuno, producono delle linee politiche che sono delle linee politiche utopistiche, delle linee politiche che non hanno quasi niente a che vedere con i, i reali interessi e la reale situazione in gioco, basti pensare all'enorme confusione che è stata fatta sulla, sulla problematica della riconversione energetica, sulla problematica del, del, della gestione delle forniture di gas, di materie prime energetiche da parte della Russia, eh, vengono prese tutta una serie di decisioni eh, come… come eh, che la Russia poi viene chiamata a vidimare come se non avesse nessuna voce in capitolo, come se un soggetto che ancora adesso fornisce fra i percentuali superiori al 40%, del, 40 del fabbisogno di gas, di petrolio e di carbone, dell'Europa occidentale, potesse essere chiamato a vidimare eh, tutte le decisioni unilaterali prese dalle commissioni europee e se non va bene gli si fa una procedura di infrazione, insomma non funziona esattamente così. Quindi eh, le, la, mh, al posto di sviluppare una reale autonomia negoziale dal punto di vista diciamo, della de propria postura internazionale, l'Unione Europea funziona da collimatore atlantico nei confronti magari dei Paesi membri che avrebbero anche intenzione di prendere delle strade diverse. Eh, in eh, per quanto riguarda la gestione dei rapporti commerciali, dei rapporti economici, l'Unione Europea funziona sistematicamente da ostacolo rispetto allo sviluppo delle relazioni tra i singoli Paesi e la Russia, per quanto riguarda i rapporti culturali anche qua siamo a meno di zero perché c'è questo scontro ideologico che poi abbia una base reale o non reale, ma diciamo all'inizio magari non aveva una base reale, ma la sta acquistando con l'andare del tempo, per cui l'Unione Europea sarebbe liberale, progressista e tutto il resto, mentre la Russia sarebbe antiliberale, conservatrice e tutto il resto e quindi anche sotto questo profilo si sta incancrenendo una eh, contrapposizione per cui in Russia sta crescendo l'idea che eh, noi vogliamo la nostra autonomia in politica estera non solamente perché eh, diciamo ci, ci piace gestirci da soli, ma anche perché noi siamo una civiltà separata, il mondo è diviso in civiltà, eh, già, già l'aveva detto Danilievski, e quindi noi abbiamo il... Eh, il Sonderwag eh, eh, un, un nostro tipo specifico di civiltà e di sviluppo quindi diciamo queste sono cose che all'inizio vengono evocate come strumento di eh, dibattito politico di contrapposizione strumentale poi una volta che le hai evocate le racconti alla gente, la gente ci crede e poi dopo camminano da sole che è un po' il problema che tu dicevi anche in Ucraina no? nel senso che eh, abbia, hanno raccontato per talmente tanto di quel tempo agli ucraini che il loro maggior problema è la, l, come dire, risolvere con, con un colpo di spada il loro problema identitario di eh, siamo o non siamo una nazione diversa rispetto alla Russia, che a questo punto questi ci credono e come tu giustamente dici, a questo punto vagli un po' a raccontare a questi che hanno inserito eh, entrare nella Nato, entrato nell'Unione Europea, nella Costituzione, che no, scusate, si era scherzato, ma in realtà non se ne parla neanche perché sicuramente non prendiamo nella Nato un paese che è buttato là e che da 3-4 tre, tre, parti su 5 è circondato dalla Russia, quindi figurarsi se ci mandiamo degli uomini dentro a crepare per Kiev e, scusate anche dell'Unione Europea, no grazie, tanto vi abbiamo già acquistato come mercato di sbocco della nostra produzione e eh, attraverso l'entrata libera de dei lavoratori stiamo già prosciugando tutte le vo vostre forze lavorative portandone qua centinaia di migliaia tutti gli anni, mentre il resto del paese aveva fallito. Quindi eh, diciamo eh, questi, questi tipi di eh, approcci ideologici all'inizio sono strumentali, poi alla fine si radicano. Quindi la Russia, per farla breve, è arrivata alla conclusione che l'Unione Europea non serve, è, è, è ideologicamente nemica, ehm, a livello, diciamo, il ruolo sperato, soprattutto nello Stato guida, ovvero nella Germania, di eh, come dire, eh, leva eh, sugli Stati Uniti eh, in ottica di una cooperazione tutta da costruirsi, è basata essenzialmente sull'economia, allo Stato è, è, è ferma al palo. Quindi anche lì l'idea secondo me è dare un calcio per vedere se tutta questa roba si avvia. In questa chiave deve essere letta la crisi, la crisi, la crisi del gas, nel senso che più che essere uno strumento per risolvere la problematica in Ucraina, secondo me quello è... Eh, un, un appello al nuovo governo tedesco a mantenere un approccio pragmatico e, e che tenga eh, conto anche degli interessi della Russia nel medio e lungo termine perché è chiaro che se io mi approccio nei confronti del mio maggiore fornitore di gas dicendogli sì va bene, allora adesso compro a breve termine perché domani vorrei comprare da un altro e dopo domani voglio fare senza, ecco magari il fornitore dice vabbè senti mettiamoci un attimo d'accordo così decidiamo insieme sì, eh, io penso che questo sia un po' una, non lo so, o come, come l'idea, probabilmente sbagliata, che questo atteggiamento arrivi un po' da lontano, no? cioè arrivi dai, dagli anni 90 quando, come tu sai, i policy makers, i politologi americani già vedevano la Russia smembrata, no? Eh, disgregata una repubblica in Siberia no? Queste, cioè si erano fatti l'idea che questa cosa eh, non fosse finita solo l'URSS no? Ma, e d'altra parte anche quest'idea cioè a me fa sempre molto ridere quando Putin citano la frase di Putin che dice che la fine dell'URSS è stata la più grande eh, tragedia geopolitica del novecento no? Che può essere un'affermazione anzi lo è sicuramente enfatica che però la fine dell'urs fosse e lo è tuttora a distanza di 30 anni un grandissimo casino scusate il termine perché tu smonti un impero e fai nascere 15 stati e ti aspetti che questo vada giù liscio come se fosse un, un, uno scherzino eh, non è lungimirante, non è intelligente. Eh, se Tu sai cosa è successo in Russia, io, io quegli anni lì vivevo lì, ma dopo la fine dell'URSS nessuno se ne ricorda o nessuno vuole calcolare che in Russia sono morti milioni e milioni di persone. Tra persone, cioè si è abbassata l'età media della popolazione in una maniera drastica, più tutti quelli che non sono più nati. Cioè, voglio dire, non è è stato un parto dolorosissimo eh, quello che ha segnato la fine dell'URSS no? quindi è chiaro che c'è una, una nota di tragedia nella fine dell'URSS questo lo so per dire che mi sembra che anche quella cosa lì sia stata vissuta in una in maniera un po' illare un po' semplicistica abbiamo vinto loro hanno perso eh, mentre invece appunto poi eh, la realtà è diversa sì, c'è chi ha vinto e c'è chi ha perso ma poi la storia va avanti non si ferma lì non è che poi finisce la partita no? si la, le, le cose, le cose, le cose vanno avanti e mi sembra che in generale in, per lungo tempo ci sia stata una sorta di atteggiamento da parte dell'Occidente un, un po' di questo genere eh, noi facciamo quello che vogliamo tanto quelli lì No, eh, che cosa che è anche successa perché l'episodio di, eh, di prima Cof che vola a Washington per consultazioni sulla Jugoslavia e mentre in volo lo informano che l'America ha iniziato a bombardare la Jugoslavia è proprio simbolico no? Cioè, vuol dire noi pensiamo che questi qui non contino più nulla rispetto almeno a certe decisioni fondamentali e mi sembra che <coughs> Che questa roba non, non, sia, non ci sia ancora, questo rigidimento russo del Cremlino, mi pare che abbia un po' il, anche il senso di, di, appunto, come dicevi tu, di dire guardate che è finita, un po' come nel 2008 in Georgia, no? cioè Putin nel, prima della Georgia aveva fatto il famoso discorso, adesso non mi ricordo più se nella Repubblica Ceca o in Germania, in cui aveva spiegato che proprio non era per niente soddisfatto di come andavano le cose e poco dopo gliela, proprio come dire al posto di dirglielo, gliel'ha fatto vedere bastonando la Georgia eh, e che, eh, che era per certi versi una piccola ucraina perché allora c'era George Bush che diceva a Saka civili sì, noi siamo con te, vai hai ragione, la democrazia è qui e là, però quando poi si sono mossi i carri armati russi, di soldati americani non se ne sono visti in Georgia allora tutto questo era per dire che, mh, e ho detto prima, io rispetto le ragioni, eh, diciamo, di quelli che una volta chiamavamo paesi dell'est, no? che hanno avuto quasi tutti delle brutte esperienze con, eh, con l'Unione Sovietica. No? Quindi io capisco che ci sia un, un risentimento storico in certi paesi, poi anche in particolar modo, se penso alla Polonia, tra Russia e Polonia ci sono state guerre, eh, guerre infinite, ecco. Però dopodiché mi domando se qualcuno guarda, guarda mai eh, una carta geografica prima di prendere certe iniziative, perché se tu sei un paese come l'Ucraina che dipende così profondamente dai legami economici con la Russia, e, e non faccio apposta il discorso culturale, storico, eccetera, ma dico che, di, che sei lì che hai... Hai bisogno di questi 3 miliardi l'anno di dollari che prendi, di diritti di transito del gas russo, eh, l'economia tua è legata a quella russa, eccetera, eccetera. Ecco, non so, ecco prima di, di prendere certe posizioni e soprattutto andando più a occidente, prima di spingere un paese come l'Ucraina in una certa direzione, io mi farei delle domande. Ecco, al di là di, del, di quello che può fare o non fare la Russia, e questo discorso vale anche diciamo, sulla questione del gas e sulla questione appunto della postura del nuovo governo tedesco, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono delle relazioni economiche di così lunga data che risalgono appunto a tempi sovietici che non si possono, come dire... Eh, trattare come se fossero, capito, eh, eh, materia qualunque. Ecco, mi pare che ci sia una certa noncuranza da questo punto di vista, no? questa convinzione che e direi noncuranza anche per un altro aspetto, perché facciamo l'ipotesi. <coughs> indesiderabile e indesiderata che scoppi una vera guerra del gas tra Russia ed Europa. Ma lo, lo sanno da qualche parte quanto si stanno sviluppando le relazioni della Russia con la Cina, anche da questo punto di vista? Io non credo che la Russia possa facilmente sostituire lo sbocco a Ovest in termini economici, ma è indubbio che, che, che di là ci sono porte aperte. Eh. E come, di, come lo dicevi tu una volta che ci siamo parlati, se dovessimo scommettere, è più facile che tra dieci anni eh, ci siano dei, dei, dei gasdotti, degli oleodotti, eccetera, e delle relazioni ancora più strette tra Russia e Cina o che l'Europa sia riuscita a trovare dei fornitori alternativi rispetto alla Russia? Io non, se fossi a Bruxelles ci penserei un attimo, ecco tutto qua, non so come la vedi tu. E guarda, voglio solo completare il, il tuo discorso inserendo l'altra metà. L'altra metà riguarda esattamente la Russia, cioè sicuramente un approccio diverso eh, da, parte, da parte occidentale eh, rispetto a questa coazione a, eh, a questo un continuo unilateralismo per cui eh, ci si attende solamente che da, dall'altra parte si aderisca alle proprie speranze, e si accettino i diktat per quanto sforniti di qualsiasi credibile base eh, negoziale e eh, di pressione. E diciamo, se si diponesse eh, questo tipo di approccio, questo farebbe bene non solamente a. Ucraina e Bielorussia, un altro paese che ha una, una, un disperato bisogno di aiuto da parte di tutti i vicini e, e paese che invece diciamo eh, riceve e suo malgrado è eh, diventato un, una trincea di prima linea e quindi non può né essere abbandonata dagli uni e, e, ed è diventato una posta in gioco per gli altri. Ma dentro ci vive della gente, così come in Ucraina. Eh, comunque, diciamo, questo farebbe bene non solo una distensione a questi paesi, diciamo così, di frontiera, che quindi, essendo di frontiera, non possono che giovarsi da un eh, ammorbidimento delle frontiere, ma farebbe bene alla Russia medesima, nel senso che per quanto noi... Eh, ci si compiaccia di continuare a eh, dipingere la Russia in maniera truce, truculenta, sempre più e sempre, sempre quella, sempre l'Unione Sovietica, eh, non a caso due volte su tre i giornalisti nostri quando parlano della Russia usano quasi <ride> la metà quelli che hanno più di 50 anni ogni tanto gli scappa di chiamare Unione Sovietica. ma diciamo in realtà questo rimuove un dato di fatto molto molto eh, importante e serio, ovvero che la Russia non è affatto l'Unione Sovietica, eh, nel senso che eh, ovvi ovviamente il discorso è ambivalente, nel senso che chiaramente all'interno della Russia ci sono delle linee eh, di continuità nei confronti dell'Unione Sovietica, così come c'erano delle linee di continuità dell'Unione Sovietica nei confronti del, dell'impero zarista, ma eh, eh, diciamo la conformazione di questo paese eh, è una conformazione tale che ti do solo po poche ragioni, diciamo. prima ragione demografica, cioè la Russia è un paese che ha 145 milioni di abitanti in un mondo che ne ha 7 miliardi, l'Unione Sovietica era un paese che aveva 300 milioni di abitanti in un mondo che ne aveva 4 miliardi. Eh, economica, la Russia ha un prodotto interno lordo che vale il 2-3% del, del prodotto interno lordo mondiale, l'Unione Sovietica, a seconda delle fasi, aveva un prodotto interno lordo che valeva il 10-15% del prodotto interno lordo mondiale. Militare, la Russia può intervenire in alcune zone, mentre l'Unione Sovietica aveva una potenza di proiezione praticamente illimitata e che trovava come unico limite il blocco avversario ma soprattutto eh, secondo me eh, di tipo etnico, nel senso che la Russia è un paese che per la prima volta nella sua storia degli ultimi 400 anni è per l'80% popolato da dall'etnia maggioritaria. Questo non significa, questo diciamo un po' dispiace a noi, diciamo, eh, amanti della Russia, nel senso che eh, i motivi per cui molti di noi si sono affezionati alla Russia è anche questa dimensione di impero eh, che quindi ha, ha in sé tante dimensioni, tante contraddizioni, tante lingue, tanti popoli, trova una sua forma di convivenza originale come tutti gli imperi e diciamo non affonda nel meschino nazionalismo ma spesso ha degli slanci ideologici. E cerca poi la sintesi in un eh, soggetto, eh, diciamo, dirigente ed equilibratore. Ma eh, il dato di fatto è che la Russia per la prima volta è una realtà che, è una realtà che potrebbe sperare di diventare su un periodo di tempo medio breve uno Stato nazionale, soprattutto nella misura in cui l'Ucraina a sua volta si evolve verso uno Stato nazionale, eh, nella misura in cui le comunità della diaspora un po' alla volta, delle varie diaspore che ci sono negli altri paesi dell'Unione Sovietica un po' alla volta rientrano in patria, Così come ad esempio sta succedendo in maniera molto diciamo, silenziosa ma costante nei confronti della comunità russa in Kazakistan, che è passata dall'essere maggioritaria a essere attualmente, credo, tra il 20 e il 30%, quindi diciamo ha avuto una sensibile riduzione. Ecco, la Russia potrebbe diventare uno Stato nazionale. Ehm, una cosa importante da sottolineare è che storicamente si sono viste diversi Stati nazionali che si sono evoluti in democrazie, non tutti, ehm, o, o comunque con una partecipazione a una società civile diciamo, più diversificata e più viva, e un dibattito pubblico più eh, vivo, mentre è, è raro, anzi direi non è mai successo, che un impero potesse diventare potesse dotarsi di strutture democratiche formali. A questo aggiungiamo eventualmente il fatto che la Russia eh, fino al 2012 aveva una struttura eh, come dire, legislativa, un quadro istituzionale che era un quadro istituzionale che, era, che aveva delle forme democratiche, seppur in nuce. E tutto questo erano dei germogli che sono stati gelati dall'irrigidimento dall dei rapporti con l'Occidente, eh, dal 2012 in avanti, tutte le cose di cui oggi ci si lamenta, la legge sulle minoranze religiose, le leggi sulle minoranze sessuali, eh, le, le leggi, le, le, varie, le varie normative su, di restrizione della libertà di stampa e di tutto il resto che pure ci sono, sono tutte cose che sono arrivate non nel 2001 con Putin, sono tutte cose che sono figlie dello scontro che si è creato, della situazione di, della sensazione di accerchiamento e di tutto il resto. Non è, eh, non è eh, diciamo scritto nel destino che la Russia debba essere una, un arcigno nemico gestito da un tiranno, eh, è, è scritto secondo me in gran parte anche nelle nostre scelte e concludo così veramente. Bisogna anche pensare quanto faccia bene a noi questo tipo di confronto, nel senso che eh, specularmente a come si è evoluta la società russa, o meglio come si è involuta la società russa negli ultimi decenni, io trovo una catastrofica involuzione della società nostra, intellettuale, culturale e tutto il resto, e, e, e che, che, che potrebbe anche, in parte lo è, dovuta a questo, a questo così, spauracchio viene agitato dall'altra parte ecco, quindi diciamo io, io almeno vedo un po' così ok io ti ringrazio moltissimo e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fin qui eh, noi ci siamo appassionati molto io spero che sia successo la stessa cosa anche a voi ascoltatori e grazie mille grazie mille a Sottosopra per questa occasione e arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento Grazie Marco e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie Fulvio e auguri a tutti, visto che siamo quasi per tagliare il panettone. Giusto, giusto, auguroni a tutti, buone feste e buon anno.